E eccoci, ben ritrovati in diretta con un nuovo appuntamento con Buongiorno Dottore, lo spazio dedicato alla divulgazione medica, ma soprattutto lo spazio dedicato a voi telespettatori che potete intervenire proponendo domande, commenti, dubbi e richieste di carattere medico, come vi propone già la regia. Lo potete fare telefonando allo 011 06 774 oppure mandandoci sms o whatsapp al 348 80 40 254. E con grande piacere che il bentornato all'odontoiatra eh, la dottoressa Giorgia Carpegna. allora buongiorno dottoressa buongiorno a tutti grazie di avermi ancora qua con voi e allora è un piacere naturalmente a grande richiesta dottoressa riproponiamo Bruxismo ed estetica dentale, quindi un, uno dei tanti temi, uno dei tanti problemi di tipo dentale applicati a eh, qualcosa di cui c'è sempre più richiesta, lo vogliamo dire, cioè l'estetica del sorriso, l'estetica della eh, dentatura. Allora, eh, dottoressa, cosa possiamo dire per cominciare? Ovviamente il bruxismo è uno dei problemi che vanno a incidere certo. molto sull'estetica del sorriso. Assolutamente sì, poiché il bruxismo oltre a determinare danni a quello che possono essere l'articolazione, un affaticamento muscolare, nel tempo comporta un'abrasione, un consumo di tutte quelle che sono le superfici dentali e quindi dal punto di vista estetico la prima cosa che i pazienti ci riferiscono quando mi riferiscono quando arrivano in studio è i denti non sono più lunghi come una volta, inizio ad avere i denti piccoli, corti, non riesco più a masticare bene o quando sorrido i denti non si vedono più, sono tutti coperti dalle, dalle labbra e di conseguenza al, um, quello che, che mi richiedono, a volte anche portandomi delle fotografie, posso tornare ad avere il sorriso come, come un tempo e la risposta generalmente è ovviamente valutare situazione per situazione ma nella maggior parte dei casi è sì, si può tornare, si possono ricostruire dei denti che si sono, si sono consumati, bisogna ovviamente valutare ogni singola situazione. Allora intanto eh, una domanda che eh, volevo farle, c'è anche un problema di sensibilità dentale dovuta al bruxismo eh, dolori, comunque quando magari si consuma molto e si va sempre più verso la radice del, del dente. Sì è una conseguenza nel senso mm. che non è la sensibilità che porta al bruxismo ma una persona che tende ad avere problemi di bruxismo eh, nel tempo può avere un aumento della sensibilità e quindi dolore al freddo dolore all'acido addirittura poi al, al caldo questo perché eh, nuovamente consumando il dente il dente si assottiglia la parte esterna quella più protettiva quella che non contiene nervi via al loro interno, quindi lo smalto si consuma e eh, esponendo poi la dentina o addirittura a volte anche proprio la, la polpa, il nervo centrale, il dente rimane più sensibile, tant'è che eh, nei casi più estremi di eh, denti consumati bisogna arrivare anche alla devitalizzazione, cioè alla rimozione del nervo all'interno del dente. E allora torniamo alla dentatura, al nostro sorriso, insomma nel momento in cui eh, appunto un paziente viene a lei e dice dottoressa vorrei riavere la dentatura come ce l'avevo prima di avere questo problema, che cosa si fa? Lo diciamo dopo perché dovremmo avere una telefonata per la dottoressa Carpegna. Pronto? Oi. Caduta. Allora ricordiamo ancora 011 06 00 774 per le vostre telefonate in diretta 348 80 40 254 per i vostri sms e whatsapp. Dottoressa allora si va a eh, fare una serie di operazioni. Assolutamente, cioè, prima di tutto bisogna capire il motivo per cui i denti si sono consumati, se per un'abrasione acida, quindi dovuta a un'alimentazione, oppure se effettivamente dovuti a un'errata masticazione o un problema di bruxismo. Noi abbiamo due tipi di masticazione generalmente, una masticazione chiamata una orizzontale o verticale, in base a se quando mastichiamo chiudiamo la bocca solo so, andando sopra e sotto e stringendo, oppure se effettuiamo dei veri e propri cerchi in senso orario e antorario quando di masticare, questi comportano un consumo diverso. In base a questo si andrà quindi a valutare se è necessario ricostruire tutti quanti i denti, solo il settore estetico, oppure eh, se è solo il singolo dente che si è che si è consumato. Questo viene fatto generalmente, ovviamente effettuando una visita delle radiografie e eh, delle, delle fotografie, una presa di un'impronta con uno scanner digitale, in modo da poter avere la visualizzazione della situazione clinica del paziente a 360 gradi e non solo eh, nel momento della poltrona, tant'è che infatti, questi, eh, questi pazienti generalmente si vengono poi rivisti una seconda volta dopo viene fatto uno studio della loro, della loro bocca. Intanto è carino questo video che fa vedere un po' il movimento del bruxismo. Quelli che sono insomma. la masticazione, esattamente, poi il, il brux, lo strofinamento è quel, il movimento del, del bruxismo e più è forte, più forte sono i muscoli, più uh, di conseguenza si possono poi rovinare anche, anche i denti e portare una, una situazione di, di discomfort comunque in bocca, perché poi vengono a causarsi dolori alla muscolatura, dolori articolari, uh, problemi di, di postura e... Tutte quante delle delle conseguenze a questa diminuzione del volume dei denti. Allora, intanto chiedo se per caso abbiamo una telefonata. Mm. Sì, pronto? Chi c'è in linea? Eh, buongiorno, sono Antonio di Torino. Buongiorno. buongiorno. buongiorno. Volevo chiederle questo eh, io a causa della. ho già perso più della metà dei denti e eh, mi chiedo in particolare una. Così, quali conseguenze può portare a livello generale sull'organismo, in particolare sul cuore, se può dare miocarditi, pericarditi. E quindi in questo caso mi chiedo se col vaccino anti-Covid il rischio di miocarditi e pericarditi raddoppia, unito alla parodontia. Allora. In realtà è vero che c'è una correlazione tra i batteri della parodontite e i batteri dell'endocardite, quindi i pazienti che soffrono di problemi cardiovascolari dovrebbero eseguire dei controlli e delle igiene professionali più frequenti in modo da ridurre quello che è ehm, l'accumulo di batteri e il rischio cardiaco, eh, quello assolutamente sì. A livello del sistemico la perdita dei, dei denti porta sicuramente a una diminuzione della capacità eh, masticatoria e eh, di conseguenza vuol dire una difficoltà poi anche nella digestione perché se mastichiamo meno bene il bolo, cioè il, il preparato che noi mandiamo, deglutiamo dopo aver, dopo aver masticato sarà eh, meno sminuzzato e di conseguenza lo stomaco avrà bisogno di un maggior contenuto di succhi gastrici per digerirlo e, e scioglierlo e quindi poi riassorbirlo. Perciò sicuramente a livello poi sistemico una conseguenza ce l'abbiamo. Eh, per quanto riguarda il, il vaccino ad oggi, eh, per quel che ho letto in letteratura scientifica, non c'è correlazione di quello che, che lei parla, pertanto non ci sono rischi a quello, a quello collegati tra la parodontite e il, il vaccino e la, il rischi di conseguenza poi cardiaco. Grazie, grazie dunque 011 06 00 774 eh, per le vostre telefonate in diretta 348 80 4254 per i vostri sms o whatsapp. E questi qui il nostro spettatore partendo da un problema dentale è andato un po' all'attualità ormai certo. mh, che dura da tanto tempo insomma sulla questione anche il del periodo di terze dosi. Le ehm. paure anche legate esatto al vaccino. Allora, mh, torniamo a noi dottoressa anche perché eh, come... Sottolineato, vabbè, dipende molto dal, dal tipo di bruxismo, da quello che certo. è il danno ai denti. Eh, abbiamo visto già, mi ricordo, nella scorsa puntata una dentatura completamente appiattita, uh -huh. apparentemente non brutta, ma con i denti ridotti. Sì. Un'altra invece con eh, denti con storti, storti. Mh, cavità tra un dente e l'altro, insomma, anche in base a quello. Cambiano certo. molto gli interventi. Intanto ehm, parliamo, dovremmo avere però un'altra telefonata, sì? Pronto? Pronto, chi c'è in linea? Caduta 011 0600 774 per le vostre telefonate in diretta. Per parlare in diretta con la dottoressa Carpegna, dicevamo... Sì. assolutamente ci possono essere diversi motivi per cui andiamo come dicevamo a una questione muscolare per cui abbiamo magari delle eh, dentature come diceva giustamente più appiattite oppure possono esserci degli affaticamenti dovuti a una malposizione dei denti quindi dei denti storti che eh, possono quindi portare a un problema di, di occlusione e in quel caso è necessario intervenire magari prima con un apparecchio per riportare i denti nella posizione corretta e successivamente allora si può pensare poi di andarli a ricostruire costruire laddove siano stati consumati, assolutamente. Per questo è necessario, come dicevamo, effettuare prima una visita e valutare, non esiste una formula magica uguale per, per tutti quanti, per tutte le bocche. E vorrei enfatizzare quello che diceva prima dottoressa, perché io le ho parlato di sens sens sens scusate, sensibilità, lei ha detto che è necessario devitalizzare il dente, esatto, questa è una situazione estrema curare per così dire migliorare il problema del bruxismo può riportare in modo abbastanza agevole anche la dentatura Assolutamente. Eh, come la, come la sì, sì, sì, perché infatti, quello che dicevamo giustamente, quella è una situazione più estrema, però nella maggior parte dei casi è sufficiente andare a ricostruire la parte che si è rovinata e che è stata consumata tramite della, delle resine o degli intarsi che vengono posizionati sopra al dente, in questo modo da creare come se fosse uno scudo protettivo per il dente sottostante e in associazione poi con un bite, quindi con una mascherina trasparente un pochino più spessa, che impedisce durante la notte di andare a effettuare. Questi serramenti, questi movimenti che rovinano il dente, il dente può preservarsi nel, nel tempo. Allora dovremmo avere una telefonata. Pronto? Pronto chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Come si chiama? Da dove chiama? No, il volume è molto basso e comunque adesso non sentiamo niente, sinceramente. Allora io colgo. Eh, allora, eh, intanto dovrebbe parlare più forte, magari avrà un viva voce, non lo so, qualche problema di audio, perché mi dicono dalla regia che ci sta facendo una domanda, ma noi allora, purtroppo in questo momento non, lo sentiamo, non la sentiamo, sì. allora eh, cogliamo l'occasione. Eh, per ricordare alcune regole, nel caso ci fosse anche un problema di eh, guardare il televisore, assolutamente da non fare, almeno quando si, eh, si fa la domanda al telefono. Cioè abbassare a zero completamente l'audio del televisore, che non deve esserci, il televisore deve essere silenziato. Eh, quando parlate con la dottoressa, al massimo... Eh, se poi ascoltate la risposta senza eh, così eh, bisogno di ulteriori chiarimenti allora potete andare ovviamente davanti al televisore e ascoltare la risposta della dottoressa ma eh, la domanda al telefono deve essere assolutamente fatta con l'audio del televisore a zero ricordiamo sempre anche di eliminare il viva voce non telefonare col viva voce e non eh, intervenire più di una volta per puntata, per diretta eh, allora dottoressa, mh, torniamo sull'argomento eh, ecco come, sì, come diceva giustamente eh, si può riportare la dentatura con resine, con quello che diceva lei in modo non particolarmente traumatico no, dicevamo? spesso senza, completamente senza anestesia ecco. quindi per chi ha timore del, del dentista della puntura eh, molto spesso questi sono trattamenti che non, non prevedono nessun tipo di anestesia perché si va solo ad aggiungere del materiale sul dente già esistente quindi non deve essere ridotto di dimensione non, non viene toccato il dente perché giustamente essendo già stato oh, consumato da quello che è stata la, la problematica si bisogna mantenere più possibile tessuto sano su cui andare poi appunto a incollare queste, queste resine. Quindi sono trattamenti generalmente che eh, possono essere eseguiti nel giro di un paio di sedute distanziate da di una a due settimane l'una dall'altra e completamente senza, senza anestesia eh, quindi agevoli dal, dal punto di vista anche per chi è un pochino più, più spaventato questo ovviamente parlando di persone che i denti ne hanno ancora tutti quanti nella sua bocca certo. se ovviamente inizia a esserci qualche mancanza lì l'intervento diventa un po' più complesso perché bisogna prima andare a ripristinare anche i denti laddove siano stati estratti Parlando del post-intervento, cosa possiamo dire? Intanto una questione, il bruxismo è, una, è un fenomeno che andrebbe comunque in qualche modo curato, perché dopo l'intervento se si ricomincia a bruxare, come o più di prima, poi lei eh, ci insegna che comunque sono molto resistenti queste. assolutamente sono molto però, resistenti però ovviamente possono consumarsi è ovvio sempre meglio che si consumi una resina rispetto che il, certo. il proprio dente è vero che nel momento in cui andiamo a ristabilire quella che è l'altezza corretta e la masticazione corretta del paziente a volte anche i sintomi del bruxismo in associazione mm. con quello che è il bite diminuiscono perché noi gli ridiamo una corretta occlusione e quindi non ha più bisogno di andare a uh, strofinare i denti cercando la posizione più uh, comoda per, per lui Allora qui abbiamo visto proprio nell'immagine della regia un byte intanto dovremmo avere una telefonata Pronto? Mm. Pronto? Sospetto che sia lo stesso telespettatore che noi infatti ci dicono dalla regia di sì Niente, Allora eh, invitiamo a questo spettatore o non telefonare più o a, a, a risolvere il problema dell'audio Um, cosa possiamo consigliare nei confronti proprio del bruxismo? Allora, quello che sicuramente nel momento in cui uno dovesse accorgersi i principali sintomi al di fuori del vedere i denti consumati o frastagliati eh, o assotti, sottigliati nella zona frontale eh, possono essere, come dicevamo, un po' di sensibilità all'acido, dolore a livello delle articolazioni gonfiore a livello muscolare delle guance o dell'angolo della mandibola tant'è che ci sono anche delle situazioni in cui è necessario intervenire effettuando delle infiltrazioni di una tossina botulina del classico Botox per ridurre la forza del, del muscolo che tende a far serrare troppo il, il paziente. Sicuramente affidarsi a un professionista che eh, conosca l'agnatologia la, o che conosca la, le tecniche di ricostruzione per rialzare questi, questi denti e eh, riportare a una condizione di comfort il, il paziente. Questo assolutamente possono essere i principali consigli che possiamo dare. E da un punto di vista mh, così, della vita di, di tutti i giorni, per esempio ecco la regia ci propone questo, un po' di consigli, no? evitare di masticare chewing gum, fare attenzione a non serrare i denti, va bene, mangiare una mela addirittura prima di dormire per stancare i muscoli, e rilassare Potrebbe con esercizi i muscoli della mascella. Vabbè, sono esercizi, sono suggerimenti, eserci sono suggerimenti che, possiamo, sì. che possiamo trovare, esistono anche delle, delle applicazioni a volte che ci ricordano, di, ci danno una, una notifica ogni tot mm. minuti da noi sì. scelto che ci ricorda di non stringere i denti o ci manda la, il segnale stai per caso bruxando e così da renderci consapevole della, della problematica. Allora, mh, tanto stavo guardando le notizie, perché novembre è stata, tra l'altro novembre c'è stata la campagna nazionale di sì. sensibilizzazione da parte dell'ASMI su questo tipo di fenomeno, sicuramente molto diffuso è sempre più diffuso come come problematica sia perché c'è una maggiore consapevolezza ovviamente di quello che è l'estetica dentale e le problematiche eh, del del sorriso del bruxismo ci rendiamo conto di più c'è più cura di, di noi stessi e allo stesso tempo perché eh, comunque nel momento in cui siamo sottoposti a stress e gli ultimi due anni sicuramente sono stati un periodo per tutti quanti molto stressante dal punto di vista di, di vita quotidiana oltre che lavorativo e di, di salute eh, uno dei modi in cui viene dissipata la, la tensione lo stress ovviamente è il, il serramento e la tensione muscolare e quindi per chi già è portato a un bruxismo non ha fatto che peggiorare la tua situazione dovremmo avere una telefonata andiamo a sentire chi c'è in linea pronto di nuovo eh, buongiorno. Buongiorno. buongiorno come si chiama da dove chiama eh, mi chiamo Biagio. Allora Biagio, deve assolutamente abbassare a zero l'audio del televisore. Tolga l'audio dal suo televisore. Mi ah. sente? Sì, ha tolto l'audio dal televisore. Sì? sì, ok, bene, prego. Eh, niente, ho visto la dottoressa in, in diretta adesso, okay. che diceva del uh, bruxismo, dell'estetica e dell'indarco. E mi ha fatto vedere di evitare alcune, alcune cose, tipo non masticare il oppure stringere i denti. Mm. Uh -huh. ah. e da, da che dipende? Quando uno gli viene tipo da stringere i denti, che è come se ricerrà il sistema nervoso, oppure fa parte del, dei muscoli che magari sono... Sì, è dovuto a una, una contrazione muscolare nei momenti in cui siamo più stressati o abbiamo, siamo un pochettino più, più tesi a volte anche solo più concentrati per esempio eh, succede spesso negli studenti mentre stanno preparando un esame eh, tendiamo a stringere di più i denti e quindi a concentrare tutta la nostra tensione a livello muscolare in questo ah, modo il muscolo ma... si contrae e stringe Ho no perché a me mi viene quasi, quasi spesso no? Certo. Ogni tanto, quando sono in per quello che ho fatto l'altro fa per sapere, e lo, magari conoscendo la risposta che ha dato prima, magari un sistema di stress. Magari Lei ritiene di essere di stressato, Biagio? No, perché sì. faccio, faccio un lavoro che porta eh, un po' di stress, sai, no? E allora potrebbe però, essere la causa. Però sarà quello, però ogni tanto, essendo proprio i denti, che fanno un po' quel male. Eh sì, eh certo. Sicuramente potrebbe essere lo stress anche lavorativo, può essere uno dei motivi per cui tendiamo un pochettino a, a stringere di più. Sicuramente bisognerebbe poi andare a cercare la soluzione per evitare di, di farglielo fare. Quello, ah. quello che può fare durante il giorno, se se ne accorge di farlo al lavoro, come dicevamo prima, esistono o delle applicazioni o dei sistemi che ogni 20-30 minuti le danno una, una notifica e le ricordano di non stringere i denti. Ah perché a volte mi veniva da mangiare tipo i chewing gum quindi rovinano i denti il, più che altro più che rovinare i denti il masticare il chewing gum porta a un stress a livello muscolare che se si stanca si contrae e quindi può peggiorare poi il serramento oh. grazie Grazie, allora della... grazie a lei, grazie buona, giornata. buona giornata. Allora intanto, giusto un'indicazione, eh, potete fare domande su qualunque tema ovviamente alla nostra odontoiatra, ovviamente in ambito odontoiatrico, quindi possibilmente non, non, è, non è obbligatorio parlare di bruxismo, però rimaniamo comunque in ambito odontoiatrico. Allora intanto la regia ha proposto una grafica che parlava dell'eterno problema di qualunque disturbo fisico della salute esistente al mondo, cioè caffeina, alcol, fumo, sì. sul bruxismo proprio, però in questo caso. Adesso non allora, so bene come possa influire. Ecco, la regia ce lo sta eh, riproponendo, cioè il consumo no, dai, no. di tabacco, alcolici e caffeina può contribuire al bruxismo. Questo... Cioè può contribuire magari al, può ai contribuire denti alla, gialli, può, al esatto, deterioramento. Esatto, può contribuire, contribuire probabilmente più che altro a una questione di, eh, sugli alcolici o sulle bevande gasate, è una questione sul consumo e sull'abrasione del, mm. del dente, sul consumo acido più che sul rovinamento, sul appunto sul consumo da ferramento o un aumento di stress muscolare, direi più, sulla questione di pigmentazione, sicuro, certo. Allora dovremmo avere una telefonata. Pronto. Pronto? Pronto? Di nuovo eh, silenzio, sì. senta. No, no, no, no, non mi risponde nessuno. Senta, l'unica cosa mia, allora. Scusi, come si chiama? Da dove chiama? Mi eh, scusi. Senta, potrei consegnare il certo a un vicino. Eh, perché io provo a propor. Questo è, sono i pre-registrati. Allora niente 011 06 00774 eh, per le vostre telefonate 348 80 40 254 per i vostri sms o Whatsapp. Allora, dottoressi, tra l'altro poi avevo delle domande anche d'attualità che volevo farle, ma magari nella, nella seconda parte. Ecco, ehm, possiamo dire davvero che al giorno d'oggi, forse non accadeva qualche anno fa, però eh, è possibile ricostruire una dentatura adesso perfetta e soggettivo anche, per carità. Però effettivamente eh, si può arrivare appunto ad avere una eh, dentatura da fotografia, tra virgolette, anche in casi di bruxismo, insomma, particolarmente. Sempre fare una media tra quello che è la, la parte medica e, e la parte cosmetica, ovviamente. Il paziente è sicuramente più attento a tutto ciò che è l'estetica dentale, quindi quando arriva a chiederti un rifacimento, di aggiustare il, il sorriso, ti chiede di avere il sorriso hollywoodiano, il sorriso, il sorriso dei VIP. Eh, spesso però ci si ritrova magari ad avere una situazione in cui i denti non sono perfettamente allineati, ci sono delle mancanze, degli spazi. Quindi bisogna poi andare a fornire quella che è la soluzione più estetica sicuramente per il paziente in base alla sua uh, situazione iniziale e in questo... Ci viene in aiuto generalmente delle ricostruzioni provvisorie che forniamo al paziente per fargli capire quello che può essere il risultato che potremmo ottenere, chiamato mock-up e sono delle vere e proprie simulazioni che facciamo in bocca al paziente così che lui possa andare a casa, parlare con amici, parenti, avere un consiglio e dopodiché decidere di portare avanti il, il valore, dare il, il lavoro e dargli quindi un uh, valore e un risultato realistico ma uh, soprattutto uh, che, può che può visualizzare non solo in, con un computer, non solo in una fotografia ma in tre dimensioni dentro la, la sua bocca e questo è un valore aggiunto che è possibile fare al, al giorno d'oggi e che io offro generalmente ai miei pazienti. Vi volevo chiedere ancora eh, due mh, tecniche che si usano qui vado sull'estetica del sorriso in generale le faccette dentali uh -huh. di che cosa si tratta intanto? Allora, le faccette dentali sono delle ricostruzioni estetiche in ceramica generalmente che vengono posizionate sulla superficie esterna del dente possono essere posizionate solo sui denti davanti o anche sui denti posteriori eventualmente e ci vengono in aiuto laddove si debba andare a cambiare o il colore o fare piccole modifiche di forma sui, sui denti eh, ridando una generalmente simmetria al, al sorriso. Una delle situazioni principali in cui viene, vengono effettuate sono magari se ci sono dei diastemi, cioè degli spazi tra un dente e l'altro e eh, quindi vengono ricostruiti in, in questo modo, oppure eh, se abbiamo dei denti con dei piccoli disallineamenti, cioè leggermente accavallati, a volte invece di intraprendere una cura con un apparecchio che soprattutto negli adulti, anche se sono delle cure breve, a volte non, non, fanno, non fanno piacere o non c'è l'interesse, si può andare a posizionare delle faccette in modo da creare dei giochi d'ombra e di volumi per cui i denti risultano poi, e quando uno andrà a sorridere, perfettamente dritti e bianchi. E a proposito di bianchi, a proposito di quello che dicevamo prima, che caffeina e tabacco forse influiscono più sul deterioramento anche del colore, sa già cosa sto per chiedere, parliamo di eh, sbiancamento. Sì. Allora, lo sbiancamento eh, dei, dei denti è un trattamento anche questo estetico, è eh, totalmente sicuro, non dà nessun tipo di sensibilità dentale, eh, esistono diversi tipi di sbiancamento al giorno d'oggi in base all'intensità di bianco da cui partiamo e che vogliamo ottenere. Nel caso in cui ci sia necessità di uh, avere un Trattamento un pochino più intensivo, possiamo utilizzare eh, un trattamento professionale della durata di eh, una quarantina di minuti in studio eh, tramite l'applicazione di un gel che viene attivato da una lampada o delle mascherine personalizzate da portare la, la notte a casa per circa un paio di settimane. Allora intanto, sì interessante quell'immagine, sembra quasi un po' una maschera da sub. Allora dovremmo avere una telefonata? Pronto. Pronto? Buongiorno, come si chiama? Da dove chiama? Ah, mi chiamo Angelo, chiamo da Novara. Si, facciamo un problemino. Prego. Eh, mi mm. hanno eh, rotto un ponte e mi è rimasto il perno dentro. Me l'hanno tagliato è rimasto il moncone dentro. Cosa faccio? Devo tagliare la gengiva per toglierlo oppure lo lascio così che la gengiva lo ricopre? No, se le è rimasta la, la radice dentro alla, alla la gengiva il dente si è rotto e quindi il, la parte del dente è rimasta dentro il, il ponte eh, non le consiglio di lasciarlo lì o di far ricrescere sopra la gengiva perché sicuramente la gengiva non ricrescerebbe sopra e poi rischia che le si formi un'infezione perché quella radice se si è rotta è un ricettacolo di, di batteri quindi da quel punto di vista sarebbe preferibile poi togliere il, il dente sotto la, la gengiva. Grazie. Bella, bene, grazie, grazie, grazie a lei, naturalmente, eh, sì io ho lasciato fare la domanda perché è stato bravo, non si è lasciato condizionare ma ricordiamo sempre audio del televisore deve essere assolutamente abbassato a zero. 011 06 00774 per le vostre telefonate in diretta 348 80 40 254. Per mandare sms e whatsapp, sbiancamento dentale fino a 16 gradazioni di bianco diverso, le risulta? Allora, generalmente dipende sempre dal colore a cui partiamo, sì. però ovviamente se abbiamo un paziente che... Uh, Fa un forte uso di caffè e di tabacco, quindi arriva con delle macchie da nicotina importanti, viene generalmente prima effettuata una pulizia e uno smacchiamento tramite delle polveri chiamate airflow e quindi già così si ottiene uno sbiancamento. Dopodiché dal colore da cui si arriva si può eh, scendere di un paio di tonalità, 16 tonalità solo con uno sbiancamento mi sembra. Mi sembra un po' eccessivo, la, magari la combinazione dei due sì. trattamenti in cui si riesce a, ad ottenere assolutamente un risultato del genere. Vero anche da dire che se... Ehm, nella regia vediamo la scala colori che, che conosciamo, eh, facciamo conto che la maggior parte della popolazione ha un colore dentale che va dall'A3 al 3,5 fino eh, ad arrivare a un C3 andando avanti con, eh, con l'età perché i denti tendono un pochettino ad ingrigirsi, eh, quindi quelli sono i colori tipici. Il BL2, BL3 eh, o il B1 sono B2, B3, i colori che si possono ottenere con lo sbiancamento fino a quello che si può arrivare, B1, B2 generalmente il colore dei denti da latte quindi dei bambini interessante questo grafico, questo spettro di, quella di è faccette. la scala che utilizziamo di, delle resine composite che noi abbiamo che avviciniamo al dente per vedere il colore dell'otturazione magari o delle ricostruzioni o il colore delle faccette che vogliamo andare a fare e o quando facciamo lo sbiancamento si fa una fotografia col colore iniziale e poi si confronta con i colori che, che è stato ottenuto esatto Eccole qua, infatti. Allora, mh, le posso chiedere che cosa, mh, di che cosa parliamo quando parliamo di ignatologia o gnatologia? Allora, l'ignatologia è quella branca dell'odontoiatria che si occupa dei problemi dell'articolazione temporomandibolare, del bruxismo, del serramento. Quindi esistono degli specialisti che sono, hanno preso una specialità di tre anni in ortodonzia e ignatologia, che quindi si occupano solo di, di, questa, di questa problematica e possono occuparsi anche di tutte quelle che sono le... E ehm, i dispositivi che eh, si possono creare per per esempio le apne del sonno, nei pazienti che hanno problemi di russamento, di apne notturne fino ai gradi lieve ovviamente, perché sennò poi c'è bisogno di intervento di un otorino, possono essere mh, creati dei dispositivi, di, degli avanzatori mandibolari che si possono utilizzare per ridurre questa, questa problematica, usandola come alternativa a quella che è la CPAP, quindi la classica mascherina che si usa di notte per, per respirare. Siete poi come dicevo le volevo chiedere alcune cose d'attualità, intanto una battuta ma non troppo, siccome molti dei nostri telespettatori non hanno la possibilità di scaricare un'app anti-bruxismo okay. diciamo, anche se sicuramente sarebbe utile... Eh, noi sappiamo mh, per esempio mettersi dei promemoria in casa o a lavoro generalmente si sì, può succedere per esempio di posizionarsi se uno al lavoro o lavora alla scrivania può posizionarsi un post-it sullo schermo magari degli adesivi che sa che quando guarda quell'adesivo, quel post-it si trova il memorandum del sto bruxando e fare, prendere consapevolezza di quella che è la problematica quindi quello può essere un metodo casalingo o se non ho un post-it quando guardo un determinato oggetto che so di aver sempre intorno a casa un'esortazione un insomma un po' come il famoso film contro Easy e Benigni ricordati che devi morire e nello stesso ricordati, ricordati che non devi bruxare esatto per, comunque con la tecnologia adesso come ci spiegava la dottoressa ci sono anche metodi diciamo elettronici tecnologici per provare a ridurre perché giustamente diceva, è un problema soprattutto notturno e lì si può usare un bite. No, notturno per negli adulti inizia a essere una problematica in realtà diurna negli, negli studenti, come dicevo, perché spesso sì. la tensione della preparazione degli esami o eh, la tensione scolastica porta ai, già ragazzini ragazzini, a partire da 12-13 anni, a stringere forte o magari a... Ehm, masticare la, la guancia per esempio e quindi poi trovarsi gonfi o comunque avere, avere dolore assolutamente 011 06 00 774 per telefonare parlare in diretta con la dottoressa Giorgia Carpegna 348 80 40 254 se volete mandarci sms oppure whatsapp allora volevo commentare con lei alcune eh, notizie eh, innanzitutto eh, vabbè di che ne, ne, è così no allora una cosa molto importante visto che se ne parla tanto il grave problema della violenza sulle donne ovviamente ci sono eh, campagne di chirurgia estetica gratuita mm -hmm. perché anche da quel punto di vista è, è sacrosanto ed è qualcosa certo. che penso che sia assolutamente legittimo. Capita, può, può capitare a volte ovviamente che in studio arrivino delle, delle donne che hanno subito del, dei traumi e che quindi richiedono la necessità di ricostruire un, un dente piuttosto che altre o più, o più eventualmente denti quindi assolutamente sì e fortunatamente ammetto che in studio non è mai capitato perché Beh, in questi nemmai, casi insomma. generalmente prima si uh, procede certo. a, è necessario andare a, in, in ospedale ed effettuare quella che la denuncia bisogna però dire che uh, nel momento in cui ovviamente ci fosse la necessità anche un qualsiasi medico anche in ambito provato, privato può comunque aiutare e fornire tutto quello che sono i mezzi ed effettuare un referto di ciò che ha visto e ciò che è, è ciò che è successo. Quindi ci fosse la necessità e poi fornire quelli che sono i numeri utili in questi casi ovviamente. Allora un discorso un po' più leggero ma neanche tanto perché sulla psicologia che riguarda in questo caso la dentatura allora il titolo è un po' particolare, è palestinesi in questo caso ma poi abbiamo notizie che arrivano da vari paesi pazze per le fossette, boom di interventi estetici a Gaza eh, un sorriso eh, un bel sorriso vuol dire una bella persona, è un po' lo slogan ora ovviamente questo è un discorso che a noi riguarda poco, però eh, le mode, la volontà di essere in un certo modo, mi ricordo che qualche puntata fa parlavamo di quella famosa modella, figlia anche di una famosa rockstar, eh, possiamo dire Bianca Jaggers, che aveva lanciato un po' la moda di avere una spazio. piccola esatto, fessura tra i, tra i, tra i denti, due assolutamente e... È... Sì, ci sono dei periodi in cui ci sono delle mode che vengono seguite di più, ovviamente, eh, rispetto ad altre. Le faccette è una moda che si ripresenta spesso nel, nel tempo. La forma delle faccette è quello che magari va un pochettino a, a cambiare. Delle fossette? faccette. Le che... fossette sono le fossette del sorriso, sono queste, queste, queste qua. Queste, okay. Ma quella è una parte di chirurgia estetica di cui non può essere influenzata solo dalla forma dei, dei denti. Bisogna proprio pensare a crearla esatto, sì, con sì. dei fili che vengono inseriti e che trazionano a livello a livello muscolare, e detta proprio facette. in realtà generalmente le fossette sono mh, genetiche, mm. non è una cosa che possiamo implementare allenando i muscoli o dimagrendo, ingrassando... Insomma è una moda nuova. molto impegnativa molto Assolutamente difficile. Assolutamente ecco, sì, perché, perché senza un intervento chirurgico non ci si potrebbe arrivare. E invece ad oggi quelle che sono le mode principali, per esempio nei, nei ragazzini, la scorsa volta abbiamo avuto un ragazzino sì. che ci ha telefonato, è quella di avere i denti d'oro, le mascherine d'oro con i brillanti come i rapper americani per esempio, ed è una cosa che ogni tanto arrivano, arrivano a chiedere che dicevamo essere però al di là di tutte le questioni anche etiche, sì. però estremamente costose. E beh sì, perché comunque se vogliamo, un conto se lavoriamo solo di, di metallo, ma se nel momento in cui uno dovesse parlare di oro, per quanto sia un oro medicale, assolutamente, però eh, quelli sempre i costi sono la lega. È una lega preziosa ovviamente. Negli ultimi tempi, dottoressa, le posso chiedere, può, può voler dire anche anni, non, non per forza andiamo certo. nel tempo ridotto, però ha, ha avuto modo di cogliere tendenze da parte dei pazienti di un certo tipo? Perché estetica del sorriso va bene, avere un bel sorriso, quello effettivamente non è molto opinabile, eh, però magari volere qualcosa di particolare... Allora ci sono stati in realtà come periodi, come trend, ci sono stati appunto quelli del diastema tra i due incisivi mm. e c'è stato il trend dei canini un pochettino a forma più appuntita come vampiri o gatti. Eventualmente, adesso c'è quella della, delle mascherine. Poi, per il resto, quello che genera, la maggior parte dei pazienti chiede in realtà è di avere i denti bianchi, certo. i denti allineati e di avere una bocca sana, certo. Insomma, un estetismo diciamo classico, assolutamente. Eh, giustamente, um, ok. Noi intanto ci avviciniamo eh, verso la conclusione. Allora, ecco, ecco, dovremmo avere una telefonata. Sì, e allora, pronto? Chi c'è in linea? Pronto? pronto? Buonasera. Buonasera, come si chiama? Da dove chiama? Mi chiamo Francesco, chiamo la Polonia. Lei secondo me ha allora, già chiamato la scorsa puntata per i denti d'oro, dico bene? Cosa? Niente. Ha già chiamato per i denti d'oro, dico bene? No, no, No. Quanti anni ha Francesco? 26. Prego con la domanda. Verificheremo Quali pronto. Ha messo giù perché secondo me mh, non so. A me sembra tanto lo spettatore, è, è, è terni, abbastanza ancora. sì, eh, no. Eh, quindi forse ha sentito parlare di lui perché, in tal caso, ecco, eh, parlando di Denti d'Oro, avevamo avuto proprio sì, questo intervento. Allora, eh, diciamo quanto eh, è migliorata la chirurgia del sorriso, in questo caso legata al bruxismo. Tor torniamo al titolo del giorno negli ultimi anni, e quindi come materiali, come tecniche? Come materiali e tecniche assolutamente offre molte opzioni in più, perché rispetto a una volta in cui l'unica cosa che si poteva fare era un mantenimento della situazione nel momento in cui ci, tro ci trovavamo davanti al problema e quindi avevamo soltanto il bite come soluzione, ad oggi possiamo proporre al paziente la possibilità di ricostruire i suoi denti, quindi di ritornare a una bocca sana con delle dimensioni dei denti normali e eh, uguali. E se invece parliamo di quanto riguarda dolori poi articolari o muscolari, quello che sono stati questi trattamenti prevedono o delle infiltrazioni come si fanno nel ginocchio, di cortisone a livello o di acido ialuronico a livello dell'articolazione per rimuovere quella che è l'infiammazione, oppure, come abbiamo detto all'inizio della puntata, del Botox a livello muscolare per eh, bloccare quella che è la contrazione nel caso di pazienti che arrivano ad avere dei veri e propri spasmi. Tanto ci è arrivato un messaggio che andiamo a leggere. I denti devitalizzati possono dare problemi di salute, su internet ho letto cose preoccupanti, hanno un fondo di verità o sono bufale. Allora no, un dente devitalizzato, se è devitalizzato correttamente e se non ha infezioni, non dà nessunissimo problema e nel momento in cui viene ricostruito eh, o con, e poi ricoperto con quello che può essere un intarsio in ceramica o in una capsula in base alle necessità del dente singolo, può essere comparabile a un dente sano, normale, non devitalizzato. Quindi assolutamente non creare nessun tipo di, uh, di problematica. Se il dente invece non viene devitalizzato correttamente può essere fonte di infezioni, ma quello anche un dente con una carie non, fatta nel modo non, non curata o altro. Quindi un dente devitalizzato correttamente assolutamente non dà nessun, nessun problema a livello sistemico. 011 06 00 774 per le vostre telefonate in diretta, 348 80 40 254 per i vostri sms o whatsapp. Dottoressa siamo quasi in conclusione, io volevo fare una domanda, che arrivano le feste uh -huh. ehm, e tra l'altro iniziano a uscire le prime notizie, insomma per così dire, riaumenta la pressione sugli ospedali, blocco degli interventi, in realtà sappiamo che per ora non è ancora no. così. C'è un trend, sì, allora eh, da un punto di vista del vostro studio, da un punto di vista eh, odontoiatrico, com'è la situazione? C possiamo assolutamente rassicurare? C'è allora. un po' di preoccupazione? Sì, è vero quello che, quello che ho detto, che sicuramente stanno riaprendo alcuni reparti che erano stati chiusi o delle sale operatorie eh, o delle, sale, sale operatorie, delle zone di terapia intensiva, ovviamente perché stanno aumentando il numero dei casi. Per quanto riguarda gli ospedali, la parte odontoiatrica, le precauzioni che stiamo utilizzando e che abbiamo sempre utilizzato non abbiamo mai smesso ovviamente permangono quindi nessuno sta abbassando la, la guardia anzi c'è un'alta consapevolezza di quello che eh, è la situazione è. tutti gli operatori sanitari ad oggi tendenzialmente hanno già effettuato la, la terza dose eh, in, in piemonte sicuramente quindi c'è una protezione anche da quel punto di, di vista lì e, ehm, ed è richiesto, tra l'altro, anche a tutti i collaboratori operatori dentro i studi dentistici di mostrare quotidianamente il Green Pass. Quindi qualsiasi nuovo contagio o altro viene bloccato prima che il dipendente o, il, o i collaboratori entrino in, in studio. Allora, non so se abbiamo ancora una telefonata al volo. Proviamo pronto? Pronto? Buongiorno, mi chiamo Susi, telefono da Torino. Buongiorno, Buongiorno, al volo che dobbiamo chiudere, prego. Volevo sapere se le faccette una volta messe possono danneggiare i denti. Assolutamente no, perché vengono incollate sopra al, al suo dente, quindi viene creato, diventano un tutt'uno col suo dente sottostante tramite la colla specifica che viene utilizzata, perciò il dente sotto, anche se è necessario magari limarlo un pochettino, o ridurre la dimensione, non viene assolutamente rovinato. Bene, grazie. Allora siamo riusciti a prendere ancora una telefonata e con questo io ringrazio i nostri telespettatori e ringrazio l'oduntoiatria, la dottoressa grazie Giorgia Carpegna, per essere stata in studio con grazie. noi. Grazie dunque dottoressa. Buongiorno dottore, si eh, chiude qui, naturalmente un buon proseguimento con i programmi di Rete 7.